Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabianbrosi.it. quest'oggi vedremo come creare l'effetto macchina da scrivere con Adobe After Effects. Solo tre minuti per parlarne, quindi iniziamo subito. Eccoci di nuovo in After Effects, come creare un testo stile macchina da scrivere. In realtà è molto semplice, quello che andremo a creare oggi è questo, un testo che compare lettera per lettera, un po' come se venisse scritto in, con una macchina da scrivere di una volta. Iniziamo con un progetto vuoto. Inseriamo del testo, per prima cosa abilitiamo lo strumento per inserire del testo, clicchiamo all'interno della nostra composizione e scriviamo il testo che vogliamo, possiamo scrivere a piacimento oppure possiamo anche fare un copia e incolla con un testo che eh, è a nostra disposizione. Bene, deselezioniamo il livello, riselezioniamo il livello, con lo strumento per allineare, visto già nel corso introduttivo di Adobe After Effects, andiamo ad allineare il testo esattamente al centro della nostra composizione posizione. Ecco qua. Perfetto. A questo punto abbiamo inserito il nostro testo. Come creare l'effetto macchina da scrivere? Bene, iniziamo col posizionare il cursore temporale nel punto in cui vogliamo far iniziare ad apparire il testo. Poi posizioniamoci nel pannello effetti e predefiniti e cerchiamo l'effetto macchina da scrivere. Lo trovate già di default, non dovete acquistare nulla, non c'è nessun plugin di terze parti da dover acquistare. L'effetto si chiama macchina da scrivere e lo trovate sotto predefiniti, text, animate in, macchina da scrivere. Trascinate con il tasto sinistro del mouse l'effetto sul livello di vostro interesse, rilasciate il mouse e l'effetto è stato applicato. Eccolo qui, il testo compare lettera per lettera. Come poter controllare la velocità della scrittura? Bene, se premete il tasto U di Udine sulla vostra tastiera compaiono tutti i keyframe che eh, sono disponibili in questo livello. Modificando la distanza tra, tra i keyframe potete creare un testo che viene scritto in maniera molto più rapida o un testo che viene scritto molto più lentamente, sempre lettera per lettera. Finisce qui questo mini tutorial firmato FabianBrosi.it, ogni giorno un tutorial breve di 3 minuti per parlare di After Effects, Photoshop, Premiere e Audition. Nel prossimo tutorial parleremo di come creare scritte a mano libera, quindi vi aspetto alle ore 14 ogni giorno dal lunedì al venerdì qui su questo canale YouTube. Www.fabianbrosi.it per maggiori informazioni c'è la pagina Facebook, quindi se vi va mettete un like al prossimo tutorial, ciao!